Sì, grazie Presidente. No, qui per dire che sembra che non ci interessiamo del benessere degli animali. Cosa? Lo sa il Consigliere Figliomeni come la penso e come la pensiamo che non è così. Eh, il Consiglio è finale 18. Verrà calendarizzato insomma, il Consiglio straordinario su Muratella. Eh, adesso, con la Capigruppo, il nostro capogruppo eh, si accorderà con voi per decidere quando. C'è tutto il nostro interesse, ma sappiamo che i problemi non li, non li risolviamo qui. Qui facciamo solo bagarre e strumentalizzazione di un tema che invece dovrebbe rappresentare un po' la volontà di tutti quanti, quella di garantire il benessere degli animali. Insomma, il resto sappiamo e sappiamo noi quello che stiamo facendo su Moratella e sul tema del benessere Grazie. degli animali. Grazie Presidente. Grazie a lei.